Sposa algo importante. che è tempo di dire la verità che è tempo di de dire la verità non possiamo nasconderci per evitare problemi con la gente non possiamo nascondernos per evitare problemi con la gente è vero anche che bisogna dire la verità con intelligenza è vero che abbiamo che dire la verità con intelligenza con, con sabidurità però quello che secondo la Bibbia è peccato è peccato è peccato non possiamo dire, va bene, ma era peccato 2000 anni fa. Non possiamo dire, bueno, però era peccato hace 2000 anni. E adesso sono cambiati i tempi, non è più peccato. E ora cambiarono i tempi, non è peccato. Non è così. Non è così. Sí. Il problema è che dobbiamo renderci conto Il problema è che dobbiamo che darnos cuenta che siamo in una fase di cambiamento di tempi. stiamo in un periodo di cambiamento di tempi. Che la Chiesa e la società stanno entrando in un tempo diverso. Che la e la società entrando in un tempo differente. Quindi è tempo che Dio eh, spinge la Chiesa a sviluppare una fede personale. È tempo in che Dio la Iglesia, eh, bueno, la iglesia para tener una fede personale. Es un tiempo en que Dios está expingiendo la Iglesia, ahora una Iglesia diversa. Es un tiempo en que Dios está empujando la Iglesia a ser una Iglesia diferente. Porque es tiempo en que vengan cosas nuevas. Vogliamo leer Isaías 42, 42. el versículo 9. Las cosas primeras que aquí vinieron, y yo no son nuevas cosas. Antes que salgan a la luz, yo os la haré notoriosamente. Le cose di prima sono avvenute. Las cosas primas, aquí Adesso vi annuncio cose nuove. Yo cosas. E ve le faccio conoscere prima che germogliano. Antes che salgano a la luz, io os le darò notorios. Ci sono delle cose nuove che stanno per arrivare. Hay cosas e Dio ce le fa capire prima che succeda e Dio non las hace saber antes di che passano perché Dio non aggiusta le cose vecchie perché Dio non arregla lo viejo Dio fa direttamente cose nuove nuevo un giorno il Signore parla a Geremia. e dice Geremia, vai alla casa del vasaio. e dice Jeremia vai alla casa del eh, vasario al farero e quindi Geremia scende e vede che quest'uomo sta facendo il vaso e Jeremias basa e vede che questo uomo sta facendo la vasija. E vede che que questa quest argilla gira sopra la ruota e l'uomo fa il vaso. E vede che questa terracotta gira nella ruota e fa la vasija. Però all'improvviso questo vaso si rompe. Però repente esta vasija se rompe. E quindi cosa fa il vasario? E che fa l'alfare? Eh, non aggiusta una cosa, la cosa il vaso che si è rotto. Non regla la vasija che sta vieja butta tutto a terra Tira tutto al suolo e fa direttamente un vaso nuovo e una nuova vasija e così dice sono io dice il Signore a Geremia. e Dio le dice a che sono io io faccio come questo uh, vasaio. Yo hago como este io faccio direttamente una cosa nuova faccio direttamente quindi Dio molte volte non aggiusta le cose che non funzionano nella tua vita per questo Dio muchas volte no arregla le cose che non funzionano nella tua vita Fa directamente una cosa nuova. Sino que assi algo totalmente nuevo. En 2 Corintios 5:17. En segundo Corintios 5:17. Ábreme, habla del ejemplo de la de la nuestra conversión. Hablad de nuestra conversión. Segundo Corintios. No lo sé, 5:17. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas sono quando uno è in Cristo, está in Cristo diventa una nuova creatura, se una nueva creatura. le cose vecchie sono passate Las cosas pasaron, e tutto diventa nuovo. Quindi, quando tu credi nel Signore Gesù, eso, tu Dios, non è che Dio ti aggiusta, non è che ti arregla. Dio ti fa totalmente nuovo. E sei totalmente differente. Sei totalmente una nuova persona. Eri totalmente altra persona. Dio ti dà un nuovo spirito. Dio ti dà un nuovo spirito. Ti fa una nuova creatura. Ti hace una creatura. Perché Dio è abituato a fare delle cose nuove. Perché sta abosturando a fare cose nuove. Non aggiusta le cose vecchie. Non arregla lo viejo Ugualmente quando io ho creduto nel Signore Gesù. Lo mismo quando io ho in Gesù. Ero lì a casa di mio zio. E stavo lì in casa di mio zio. E a un certo punto abbiamo pregato. E de repente abbiamo orato. Ed è sceso un fuoco, io ho sentito un fuoco che mi prendeva dalla testa fino ai piedi. E io sentii un fuego que me prendía de la cabeza hasta los pies. E mi veniva da parlare una lingua che non conoscevo. E parlare... bueno, mi veniva hablar, bueno, a hablar un idioma che non conoscevo. Ero stato battezzato con lo Spirito Santo. fui bautizado del Espíritu Santo. Proprio quel giorno io ero completamente un'altra persona. Pero de ese día yo fui totalmente otra persona. Avevo un altro carattere, un altro modo di, di fare le cose altro caratter, otra de hacer las cosas. Avevo una pace, una tranquillità che prima non avevo una pace, una che antes no, no tenía. Dio aveva fatto di me una nuova persona, Dios hecho de mí una nueva persona. Perché Dio fa le cose nuove Dios hace cosas Non aggiustare le cose vecchie no arregla lo viejo. Anche quando Dio ci disse di venire qua a Valencia, Dios nos dijo de venir aquí en Valencia. Ci disse che noi dovevamo fare una chiesa nuova nos dijo de hacer una iglesia nueva, una nueva visión, un modo diverso de trabajar, una manera diferente de trabajar, y nos dio instrumentos nuevos, como el patrón de sanidad, patrón de sanidad como grupo de los grupos de mentorado, que son completamente cosas nuevas, que cosas nuevas y, que funcionan. y funcionan. Dios nos ha dicho que es tiempo que le personas devono sviluppare una propia experiencia con lo Espíritu Santo. Dios nos dijo que es tiempo en que las personas desarrollen una propia experiencia con el Espíritu Santo. Es finito el tiempo de la chiesa donde tú te sientes y te, vedi uno y donde, te y ves uno un spettacolo. Es el tiempo donde tú devi una propia relación personal con Dios. Es tener tu relación personal con Dios. Donde esta relación tú la debes vivir en la tu intimidad en esta que en tu porque el centro no es la iglesia como cuatro muros sino que es iglesia uh, pero hablando de personas porque nosotros somos el templo Dios vive dentro de ti y es dentro de ti que debes desarrollar la tua relazione col Signore. E dentro di ti tienesi che desarrollar tua relazione con Dios. Poi ci vediamo anche tutti insieme la domenica per fare festa con Dio. E también nos vemos el domingo per fare festa con Dio. Ma ogni giorno io dentro di me devo avere la mia comunione col Signore. E de all'interno y... della mia famiglia. Y dentro Io devo avere un momento di preghiera con la mia famiglia. Tengo che avere un tempo di orazione con mi familia, la mia famiglia. Perché Dio deve vivere in tutta la mia famiglia e quindi viene un tempo in cui la chiesa deve cambiare la maniera in cui lavora e noi siamo praticamente da un anno che siamo qua y un año aquí. e oggi possiamo dire che le cose di prima già sono venute decir que las cosas de antes ya e oggi ci sta dicendo che stanno arrivando cose nuove Y Dios nos está diciendo que están llegando cosas nuevas. Y tenemos que estar listos para las cosas nuevas que Dios va a hacer. Y el Señor lo dice anche en Apocalipsis. 21, 5. lo dice en Apocalipse. 21:5. 21:5. Entonces. Y viene la mano derecha del 21, que 5. 21. 5. Okay. Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí, qui, hago nuove, tutte le cose e mi dijo, scrive, perché queste parole son fieles e vere. Dio disse che avrebbe hecho todas las cosas nuevas. Lo profetizó en Isaías Jesús cuando Gesù quando venne creò una nuova chiesa. Quando vino creò una nuova chiesa. Non ha aggiustato la chiesa de farisei. No ha la de los fariseos. Di fatto son los i farisei che facevano i loro culti nel tempio De hecho se quedaron los fariseos que hacían sus cultos en, el, en los templos. No donde no había ni siquiera el arco. Pero, no sí. pero ellos estaban ahí haciendo rituales de encender las velas. De, i pezzi de, pan, de cambiar los pedazos de pan. Ucidevano a los animales. Pero Jesús era venido para crear una nueva iglesia che è nata con lo Spirito Santo negli atti degli Apostoli che con Spirito Santo negli Hechos degli Apostoli e nel, nell'Apocalisse Dio dice che farà ancora tutto nuovo e l'Apocalisse dice che farà tutto nuovo e noi stiamo entrando oggi in un tempo nuovo per la Chiesa e noi stiamo entrando in en un tempo nuovo per la Iglesia cosa viene di nuovo per la Chiesa? che viene di nuovo per la Iglesia? cosa viene di nuovo per le nostre vite? che viene di nuovo per le nostre vite? viene che dobbiamo sviluppare una fede personale viene que tenemos que desarrollar una fe personal una fe en que nosotros mismos movemos nuestras montañas no es tiempo de apoyarse en la fe de los pastores no es tiempo de apoyarse en la fe de los apóstoles y profetas gracias a Dios, peri ministro grazie a Dio per i ministri però è tempo che ognuno di de noi deve sviluppare la propria fede fe per muovere le proprie montagne È un pochettino come è successo con Isaac. come le passò con Issa Isacco era nato quando Abram aveva circa 100 anni Isacco nació quando Abram aveva uh, circa 100 anni e lui era piccolino él era e sentiva le storie del padre e sentiva le storie del padre di come Dio le aveva parlato ad Ur de Caldei, de Dios le había a Ur de Caldei. di come Dio le aveva parlato a Ur de Galdè di come Dio lo aveva protetto di come Dio lo aveva di come Dio era andato un giorno e aveva mangiato insieme con lui nelle tende. di come Dio se ido con lui aveva comito con lui in le tiendas di quando Lot Um, eh, eh, si, si separò da lui e quando Lot si separò da lui e dopo Dio distrusse Sodoma e, e Sodoma e Gomorra e lui poi fu quello che dovette andare a liberare Lot che era stato preso y dai soldati nemici e lui fu che Lot che fu tomato per tutte le storie mm -hmm. della fede del padre Tutte le storie della fede del padre di tutto quello che il padre aveva vissuto con Dio. Però arriva il momento che il padre muore. in cui il padre muore. E arriva una terribile carestia eh, su tutto il paese. E una gran calestia, il paese. E a quel punto Isacco deve decidere cosa fare. E in momento Isacco che decidere che fare. E tutti quanti scappavano verso le grandi nazioni. Tutti se ne andavano in Egitto. Perché in Egitto c'erano più opportunità di lavoro. Perché in Egitto c'era più farina, c'era più pane. E quindi tutti scappavano nei posti più grandi. Però Dio parla di sacco. E dice di sacco, semina qui. E le dice a Isacco, sembra qui. Nel posto in cui la terra era più arida. nel in la terra era più Isaac inizia a seminare. A sembrar. E in un anno diventa cento volte più ricco. in un anno si volte più ricco. Dio gli dice io sarò con te e ti benedirò. Dios le dice Yo y te voy a e da quel momento Isacco inizia a sperimentare Dio nella propria vita. E in questo momento Isacco inizia a sperimentare Dio nella sua vita. Semina dove gli altri avevano abbandonato la terra. Semina dove gli altri avevano abbandonato la terra. E senza che ci fosse pioggia iniziano a crescere le piante. E senza che avrebbe iniziano a crescere le piante. Lui addirittura scava e trova pozzi ovunque scava. Él hasta cada vez que excava encuentra otros pozos donde excava La bendición de Dios era tan fuerte en su vida que, él, donde escavaba, escavaba, trovaba el agua. Él en cualquier lugar donde buscaba iba a encontrar agua. Dios estaba ayudando a Isaac a sviluppar la propia fe. Isaac a desarrollar su propia fe No era più la fede no fe de Abraham. Era adesso la fede de Isaac Él es la fede de Isacco. Y Dios quiere que ognuno de nosotros sviluppi la propia fede. Eso Dios quiere que cada uno de nosotros desarrolle su propia fe para afrontar ¿no? propia para enfrentar sus propias batallas. No. ¿Está comprendiendo? Entiendan. Noi veniamo da un tempo in cui le nostre battaglie venivano affrontate dai nostri pastori. Venniamo da un tempo in cui le nostre battaglie le affrontavano i nostri pastori. Ma entriamo in un tempo in cui ognuno di noi deve affrontare il proprio gigante. Ma entriamo in un tempo in cui ognuno di de noi deve affrontare il nostro gigante. Ognuno di de noi deve affrontare la propria battaglia. Cada uno di de noi deve affrontare la sua battaglia. E la stessa cosa è successa anche a Giacobbe. E lo mismo le passò a Jacob. Che era figlio di Isacco. Che era il suo disacco. E Giacobbe è peggio ancora. E Gacobbe è peggio. Perché non solo c'erano le storie del padre Isacco Perché non solo le storie del padre Isaac, Ma anche del nonno Abramo. E quindi Isacco raccontava le storie del nonno. E le storie del abuelo, Più le sue. Las suyas. E quindi lui è cresciuto con tutti questi esempi di fede. E lui è cresciuto con tutti questi esempi di fede. Abramo aveva visto Dio, aveva parlato con Dio Ay, nella tenda. Abramo vide a Dio, parlò con Dio nella tenda e Isacco aveva seminato nel deserto e Dio lo aveva fatto fiorire il, il raccolto e Isacco nel deserto e Dio le ha fatto abbondanza e ad un certo punto dovette scappare dalla propria famiglia de su en un perché aveva fatto delle cose sbagliate perché e il fratello lo voleva uccidere e matarlo quindi lui se ne scappa Así que però, mentre sta in cammino, fa un voto al Signore. Génesis 28, dal versetto 20 al 22. Génesis 28, dal 20 al 22. E hizo Jacob un voto diciendo: Se fuere Dios conmigo, e me guardare in questo viaje che que voy, e me diere pan para comer, e vestito para vestir, e se tornare in pace in casa de mi padre, Jehová sarà mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. Y todo lo que me dieres el, el diezmo lo he de apartar para ti. Y Jacob, desde ese momento en que hace un pacto con Dios, inicia a conocer mm. realmente a Dios. Y Jacob, desde ese momento, él, desde el pacto que hizo con Dios, empieza realmente a conocer a Dios. Dios lo inicia a bendecir. Dios lo empieza a bendecir. Mm. Lo zio lo engaña y le cambia muchas veces lo stipendio. El tío le engaña, le cambia muchas veces el salario. Y una vez le diceva que sus ovejas eran las con manchas. Y una vez le dice que sus ovejas eran las con manchas. Y todas las ovejas empezaban a salir con manchas. Y luego le dice: No, no, las pecore son quelle bianche. Y le dice: No, mira, las ovejas son las blancas. Y le dice: No, son blancas. Y todas diventavan biancas. Y todas se volvían blancas. Y Dios inizia a operar en favor de Jacob fino a quando addirittura Giacobbe decise di tornare Hasta e iniziò a incontrare degli angeli addirittura una notte lui combattuto faccia a faccia con Dio Hasta que una noche cara a cara con Dios. e Dio cambiò il suo nome y Dios su non era più Giacobbe era Jacob, però era Israele Israel. adesso era un, della fede. era un patriarca della fede mentre prima viveva ascoltando le storie dei genitori Mentre la storia dei adesso raccontava la sua su storia, la sua esperienza, su le sue vittorie, e viene un tempo in cui Dio vuole che ognuno di noi. Y viene un tiempo en que Dios quiere que cada uno de nosotros... No, las de otros, ya no contemos las experiencias de los demás. sino que las nuestras. No nos raconteamos más de cómo nuestros pastores han sus, no sus batallas. Pero como de las sino que cómo de nosotros hemos ganado las nuestras. Y cuando Dios se presenta a Mose... Y cuando Dios se presenta a Moisés, Y cuando Dios se presenta a Y dice yo soy el Dios de Abraham. Le dice yo soy el Dios de Abraham. De Isaac. de Jacob. Y de Jacob. Giacobbe aveva sviluppato la sua propria fede, Jacob su propria fede. e verrà il giorno in cui il Dio dirà, el día en que Dios dirà non soltanto io sono il Dio dei pastori no soy el Dio de los pastores, ma anche tuo Dio sino che Dio Dio vuole sviluppare una relazione personale con te Dios la contigo, in modo che tu sviluppi la tua propria fede, Para que tu tu propria fede. viene un nuovo tempo viene un Abbiamo visto questa pandemia come ha colpito con l'infermità. Molte persone sono morte. Molti pastori sono morti. E si ci sono trovate chiese che all'improvviso sono state senza pastori. E de repente le si sin pastore. E queste chiese avevano problemi perché non c'era nessuno capace di poter portare avanti questi gruppi. Y esas iglesiasi avevano problemi perché non avevano nessuno capaz di seguire adelante con questo gruppo. Abbiamo vissuto cose tremende in questi mesi. Abbiamo vissuto cose incredibili in questi mesi. Che hanno chiuso le chiese e non si potevano più fare le riunioni. Che hanno cerrato le chiese no e già non si potevano fare riunioni. Immaginate se da domani mattina torna di nuovo ad esplodere il virus. Immaginate che maggiore esplode attraverso il virus. E di nuovo devono chiudere le chiese. E di nuovo devono chiudere le chiese. Come faranno le persone con Dio? Come faranno le persone con Dio? Come faranno ad alimentarsi di Dio? Come faranno ad alimentarsi di Dio? Se non hanno la propria fede? Se non hanno la propria fede? Abbiamo visto in questi giorni quello che è successo in Afghanistan. Abbiamo visto questo cielo che è successo in Afghanistan. Ci sono delle immagini che mi hanno fatto piangere letteralmente. Hay imágenes que realmente me hicieron llorar. Cuando yo veía las mamás que daban los hijos los soldados americanos sobre el muro. a los soldados americanos del otro lado de la pared. Y yo reflexivo. Immagina cosa c'è nella testa di questa donna. Pensavo, che, la ah! di questa mujer, che ha il suo figlio piccolino e un bambino lo poteva tenere un mese, due mesi. Che tiene non vederlo più tan que tener mes, E preferisce non vederlo più. No verlo más, affinché questo bambino possa avere un futuro migliore negli Stati Uniti perché, o in un altro paese. Queste persone erano persone che una settimana prima vivevano una vita normale. Queste persone una settimana vivevano una vita normale. E all'improvviso sono arrivati i talebani e cambiano il mondo. E de repente girano i talebani e si è cambiato tutto il mondo. Siamo in un tempo in cui i cambiamenti saranno rapidi. Stiamo in un tempo in cui i cambi saranno tan rapidi. Questa settimana c'è stato un terremoto terribile ad Haiti questa settimana ho un, ter un terremoto molto feo e grande in Haiti dei pastori mi hanno mandato delle immagini delle case che erano cadute pastori mi hanno mandato immagini delle case che avevano caduto persone che avevano casa avevano un tetto persone che avevano casa senza all'improvviso si trovano senza nulla di repente stanno sin nada chiesa che non hanno più locale perché è tutto crollato No Come è possibile continuare avanti nella con fede? Bisogna sviluppare un rapporto personale con Dio. Una fe personal con Dios. Dobbiamo sviluppare ognuno la nostra fede. Fe. Perché non sappiamo cosa ci aspetta adesso nel futuro. Perché non sappiamo cosa ci nel futuro. Però sappiamo che sta entrando un nuovo tempo. E quello che leggiamo nel libro dell'Apocalisse non è un... buono. E L'Apocalisse è un libro che ci parla di quello che noi stiamo già iniziando a vedere. L'Apocalisse non parla di qualcosa che già stiamo vedendo. E quindi sappiamo che nei prossimi anni le cose non andranno tanto bene. Per questo sappiamo che nei prossimi anni le cose non andranno bene. Per questo la Chiesa deve prepararsi. Por eso la Iglesia tiene que prepararse. Debe entrar en un nivel nuevo. Tiene que entrar en un nuevo nivel. Donde cada uno de nosotros tiene que desarrollar su fe. Cuando el pueblo de Israel andó a Babilonia... Quando il povero di Israele si è a Babilonia. Fu cacciato dalla propria terra perché era diventato idolatra. Lo c'erano nella sua terra perché era idolatra. Aveva abbandonato Dio. Aveva abbandonato a Dio. Era diventato orgoglioso. Si aveva voluto orgoglioso. Quindi, per questo motivo, dovette farsi 70 anni in Babilonia e per questo motivo 70 anni in Babilonia. Però all'improvviso un piccolo gruppo ritorna di nuovo in Israele Israel. Erano afflitti. Erano stati schiavi. avevano sofferto tante cose. Però appena arrivano lì. Ahí, la prima cosa che fanno lo primero que hacen è costruire un tempio per il Signore. un templo para Dios. Oggi la prima cosa che noi dobbiamo fare Hoy lo que que hacer è costruire un tempio per il Signore il tempio non sono le quattro mura il tempio non sono il tempio è la nostra vita il tempio è la nostra vita noi dobbiamo costruire un nostro, la nostra vita in Dio vida en Dios. E adesso arrivavano le profezie della parola di Dio di Ageo di Zaccaria e ora arrivavano le profezie di Heo e Zaccarias e queste persone adesso ascoltavano la parola di Dio. Estas ahora la palabra de Dios. 70 anni prima parlavano i profeti e nessuno li ascoltava. Adesso distruggevano gli idoli, 70 anni fa. Non, non, non era un problema l'idolatria adesso stavano sviluppando una propria fede in mezzo a queste persone che arrivarono a Babilonia c'era anche Daniele e quando Daniele arrivò lì era giovane però prese una decisione e la decisione era di non contaminarsi e la decisione era di de non contaminarsi come gli altri di fare la volontà di Dio al 100%, la di al 100%. e Dio lo benedisse Dios lo Dio lo ha preservato dalla fossa dei leoni Dios lo de la, eh, el, con los Dio lo ha fatto diventare il secondo nel regno. Dios lo hizo el nel reino. perché lui ha avuto il desiderio di non contaminarsi No contaminarse. E perché lui sviluppò una propria fede con Dio. E perché propria fede con Dio. Nonostante era lontano dal suo paese. A pesar de que lejos de su paese. Nonostante era schiavo. schiavo. Nonostante era nei problemi lui decise di sviluppare una propria relazione personale con Dio pregava tre volte, al giorno, orava tre volte al giorno anche se la legge diceva che non si poteva pregare lui pregava tre volte al giorno e se domani facessero una legge che noi non possiamo più pregare quanti cristiani pregherebbero? quanti cristiani vanno ad Immagina che domani esce una legge. Immagina che ma sale una legge. Ah, ma non è possibile, non è possibile. Eh, anche se ci, ci avessero detto anni fa, che ci sarebbe stata una pandemia, però, anche se non si detto se anni che avuto una pandemia ora. E che avrebbero chiuso le chiese, mm. ne avremmo che non era possibile. Abbiamo, abbiamo detto che non era possibile, immagina che fra qualche anno all'improvviso. Esce una legge. che non si può pregare Dio. No e metto delle telecamere in tutte le case per controllarti. Stiamo dicendo una pazzia. Tu che cosa faresti? faresti? quello che è giusto. Faresti quello che è giusto. Anche con il rischio di andare in prigione. Con de ir in o faresti quello che fanno gli altri. O faresti quello che fanno gli altri. Daniele decise di fare la cosa giusta. Però Daniel corretto. E anche i suoi amici Sadrach, Mesach e Abdenego Che per essere fedeli a Dio finirono in una fornace di fuoco. Eh, Però Dio li ha preservati nella fornace mm. di fuoco. Perché avevano imparato a sviluppare la propria fede perché avevano imparato a sviluppare la propria relazione personale con Dio. A su personal con Dios. Non sappiamo quello che ci aspetta nel futuro. No lo que nos nel futuro. Però io vi dico che ci sarà una differenza. Però una differenza. Ci sarà una chiesa prima della pandemia. Una antes della pandemia e una chiesa dopo la pandemia. E una la fede sarà differente. La fe sarà differente si vedrà la differenza fra le persone che dicono di credere si la entre las que dicen de creer, che vanno in una chiesa que van en la iglesia, e le persone invece che credono veramente y las que creen, che hanno sviluppato una propria fede personale con Dio che hanno sviluppato una propria fede con Dio è un po' come successe con gli apostoli come il passo con gli apostoli gli apostoli impararono a sviluppare una propria fede su fe con Dio e all'improvviso arrivò una persecuzione y la e gli dicono voi non potete più predicare il nome di Gesù no però loro si misero e iniziarono a pregare e, a e il luogo dove erano riuniti ha iniziato a tremare y el lugar donde a e dopo di quello si manifestarono grandi segni e grandi miracoli e de dopo di quello si manifestarono grandi signos e milagros quindi la parola di oggi che Dio ci sta dando è questa pues la que dando es le cose di prima sono avvenute Las cosas de antes però Dio ci sta dicendo Pero Dios nos dice che vengono cose nuove que cosas viene una nuova fede viene una nueva fe. che ognuno di noi deve sviluppare una fede personale che cada uno desarrolla super personale viene un nuovo tipo di chiesa viene un nuovo tipo di iglesia viene un nuovo, tipo di un nuovo tipo di società viene un nuovo tipo di futuro, un nuovo tipo di futuro in cui noi dobbiamo entrare in che que entrar. e condividere Gesù Jesús. in una maniera efficace de una, de una cambia, il mondo. cambia il mondo e noi dobbiamo cambiare, que cambiare. non cambiare quello in cui crediamo no lo que non adattare la Bibbia a quello che crede il mondo, no la a lo que il mondo. ma dobbiamo cambiare Pero tenemos que cambiar. Para que nuestra fe se vuelva más verdadera. Porque estamos en un mundo lleno de falsedad Donde nuestra vida tiene que resplandecer como una luz verdadera. Para iluminar la vida de los Para demás. ¿Estamos dispuestos a entrar en este tiempo? Si compiute le cose vecchie. Se cosas vengono cose nuove cosas oggi Dio ce le sta annunciando Dios nos la dice. prima che avvengono siamo pronti ad entrare in una nuova sfida para en un nuevo siamo pronti a sviluppare la nostra relazione personale con Dio a personal con Dios. Non, è facile. non è facile è più facile venire in chiesa, ti siedi e devi fare tutto il pastore Es más fácil venir a la iglesia che ti senti e tutto lo hace il pastore. Ah, il pastore deve evangelizzare el perché lui è il pastore. Ah, il claro, pastor pastor. ah. ah, pastore deve pregare, pregare per i malati perché lui è il pastore. Il pastore deve orar per i fermi perché è il pastore. Ah, il pastore deve leggere la Bibbia perché lui poi deve predicare la domenica. Il pastore deve leggere la Bibbia perché deve predicare il domingo. Il mio compito è quello di venire in, in chiesa e riscaldare la sedia. Lo che tengo fare hacer è venire a la iglesia e calentar la sedia. Perché la sedia è fredda está e si deve riscaldare. E si deve calentar. Non è, così. non è così. è arrivato il tempo che tu, in, tua, in casa tua. Tempo che tu, in tua casa, apri la Bibbia. Bibbia Inizi a leggere. Inizi a pregare. A orar, perché lo Spirito Santo ti guida, Spirito ti guida. Per pregare per i malati. Enfermos, per vederli guariti. Okay. È tempo che i cristiani. È tempo che facciano i cristiani. Anche è un tempo nuovo. Un nuevo, dove abbiamo bisogno di una fede nuova. Donde de una nuova fede, che non è nuova. Che non è nuova. È vecchia. È vieja, però la dobbiamo mettere in pratica. Dobbiamo in pratica. Perché altrimenti. Porque, no, il nuovo tempo che verrà. El che vendrà, butterà tutto a terra. Va a tirar tutto. A bajo, nelle nostre vite. Vidas. E già ci sono molti credenti che si stanno raffreddando. Y hay che si stanno enfriando, molti che non riescono più a leggere la Bibbia, a pregare. Molti che già non puoi leggere la Bibbia o orar. Perché già loro, il loro spirito sta venendo meno. spirito sta meno. È tempo di cercare Dio. È tempo, di tempo dell'intimità. È tempo della È tempo di leggere la parola. È tempo di leggere la parola. È tempo di evangelizzare. È tempo di evangelizzare. Anche se la gente dice che siamo pazzi. Anche la gente dice che estamos locos, Ah, tú tu credi ancora en la Bibbia? No. Ah, tu sai scrivendo nella Bibbia. È un libro di favole. È un libro de quello. Chissà chi l'ha scritto. Chi sa chi l'ha scrivuto? Io credo in quello che dice Gesù. Però io credo in quello che Gesù dice. Credo in quello che dice la Bibbia. Credo in quello che la Bibbia dice. Perché quello che la Bibbia dice, dice ha cambiato la mia vita. Cambia la mia vita. E può cambiare anche la vita degli altri. E può cambiare la vita degli altri. A Amen. Mm. Quindi dobbiamo avere adesso un momento per pregare. che que queremos tener un momento per Salutiamo anche le persone che ci seguono. Salutiamo le che ci seguono. Anche chi che Pamela che ci stanno seguendo attraverso... Internet. También Pamela e que nos están siguiendo en Internet. E tutte le altre persone dove arriverà questo messaggio. E le altre persone che il messaggio. Amén.